Rush, rush, rush, Buongiorno Buongiorno Ciao amore ti sei svegliato Hai fatto ah, una sanna. Ah, ah. Avete fatto il riposino anche voi? Ciao fucciolo Allora bambine dobbiamo dare ah. un nome a questo cagnolino è un maschietto Dobbiamo decidere il nome Pensiamo un po' come lo chiamiamo Lo chiamiamo vediamo un po' Carlo Ti yeah. piace Carlo? Yeah. No oh, amore, non ti chiediamo Carlo. Vieni, vieni. Farlo. Allora, lo chiamiamo mm, whisky. Vieni amore, vieni Nutella Nutella? Non gli piace neanche Nutella E allora ci penso io Vieni cucciolo Ti chiameremo se sei piccolino e sei corto Ti chiameremo Leo Leo Ok ginnastica mi raccomando fai bravo ah, bene ah, ciao leo ci vediamo dopo ah, fate ah, bravi ah, eh arrivo subito bimbe Mamma, mamma, un attimo. È urgente, vuoi venire un attimo? Sì, un attimo, arrivo. Ma oh, ciao! Ma cosa hai combinato? Hai combinato qualcosa? Ma cosa ci fai tu qui? Oh. 咦<音><音><音><音>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 più va in bagno e scarica c'è qualcosa che non, non mi torna questo è stranissimo praticamente va sul trapillulano fa ginnastica dopo che beve gli scappa la pipì e cosa ha fatto? non va in giardino. non va in giardino, ma va a farlo in bagno <ride> è salitato. ciao Leo <ride> si sì, amore sì. ascolta Vane, senti per favore vai a chiudere il mobile prima che Leo c'entra <ride> Non è stato? Eh, eh, eh. Ma Hai fatto anche eh, il eh, eh, eh, Senti, guarda eh, allora, adesso ti metto giù una lista delle cose che c'è da fare in casa, eh? Mi raccomando, fammeli trovare tutte pronte, vedi? Eh, ma, eh, ma... ma da dove eh, arrivi tu? Eh, eh, eh. A carezza non lo eh, facciamo, eh, Sì, eh, sei stato bravissimo. Eh, Leo eh, Ehi Cosa stai facendo? Stai scoprendo tutta casa? Leo Salutiamo, salutiamo i nostri amici? Eh? Salutiamo tutte le nostre leoncine I nostri leoncini che ci seguono E Iscrivetevi Al canale Lasciate un bel like a questo video Ciao, sì. Ciao.